Sono Gül, Lince, vengo dalla Turchia e sono qui in Italia dal 2007, almeno sei anni sono passati. Sono venuta in Erasmus prima per motivi di studio, poi ho deciso di rimanere qua, mi sono iscritta di nuovo all'università in lingua e letteratura, spagnola ed in inglese, l'anno scorso mi sono laureata. E per adesso, da una parte sto facendo l'interpretariato nei uffici pubblici, e sto occupando dei studenti stranieri che sono inentrati in Italia. È la prima volta che partecipa al concorso? Sì, sì, sì, è la prima volta. Ok, e come mai è venuto in mente di partecipare a questo concorso? Io di questo concorso sinceramente non sapevo nulla, però dove lavoravo prima, in provincia di Novara, ho conosciuto un scrittore che scrive i libri per i bimbi, mi ha consigliato lui, visto che sono straniera anche io, e dicendo se volevo partecipare o meno, sono venuta a conoscenza così e poi è andato a finire bene. Il racconto, siccome il concorso è rivolto alle donne stranieri Italia, giustamente racconta come la storia di una ragazza che viene in Italia con il passaporto falso perché si sta per sposare con un ragazzo turco che è venuto tanto tempo fa, sempre con il passaporto falso e per i motivi di matrimonio diciamo, loro non si conoscono, le famiglie arrangiano questo matrimonio e la ragazza con il passaporto falso viene in Italia per sposare questo ragazzo D'accordo. e racconta questo, questo viaggio diciamo e l'accompagnamento con altre ragazze che si incontrano in aeroporto sempre per, per lo stesso motivo, anche l'altra ragazza viene in Italia per sposare un ragazzo che non conosce Il racconto si chiama Denise vuol dire amare, sì. come mai? E se leggiamo il racconto, lì infatti si ripete questa frasetta, diciamo, si ripete anche in racconto perché loro giustamente con il passaporto falso hanno un, un nome falso anche e a questa ragazza con questo passaporto deve utilizzare questo nome nuovo, che è Denise. Siccome anche non vedono, non, non hanno mai visto il mare nella loro vita, questo nome li colpisce moltissimo e ripete Denis, io mi chiamo Denis e Mare vuol dire Denis, volevo specificare in italiano che si chiamasse Mare e per questa ragazza ha un significato molto particolare. Ehm, questa è stata un'occasione per scrivere oppure scrive di solito? No, spesso? scrivo di solito, però non avevo mai partecipato ad un concorso, io scrivo da tantissimo tempo. E Quindi la, il primo concorso sì. è subito sì. la vincitrice? sì. Okay. <ride> Scrive in italiano spesso oppure in turco? Eh, dipende, questo racconto ho cominciato a scrivere in italiano, non ho mai scritto in turco, eh, però di solito quando comincio a scrivere un racconto, se devo fare delle descrizioni scrivo in turco, se devo fare dei dialoghi che voglio colpire proprio il cuore, diciamo, scrivo in italiano, perché in italiano riesco a essere più poetico, diciamo, perché? Perché non riesco a fare... Non riesco a arricchire molto il discorso, essendo una lingua straniera, la seconda lingua, è che non, non sto qua da tantissimo tempo, sono qua solo da cinque anni, e riesco a essere più precisa, più netta, diciamo, per questo più poetica, diciamo. riesco a dire con poche cose ciò che penso. Però se devo fare delle, dei dettagli, de, delle descrizioni, prima scrivo in turco, poi traduco in italiano. Come mai hai preferito trattare questo tema, ossia il matrimonio combinato e poi l'entrata in una maniera illegale nell'Unione Europea. No, prima di tutto questa è una storia vera, io non ho proprio immaginato tutto, ho cambiato delle cose anche per il rispetto della, de, de, della mia amica che mi ha chiesto di non mettere tutte le cose così com'è e perché mi ha colpito tantissimo questa ragazza è una delle persone più coraggiose che io abbia mai incontrato, quindi volevo che qualcuno le, legga sua storia, leggesse sua storia e capisse veramente va bene i stranieri vengono forse con maniera illegale diciamo però portano delle storie veramente molto particolari, molto forti diciamo quindi volevo stare, volevo raccontare, volevo far vedere alle persone questa ragazza coraggiosa che io ho conosciuto qui in Italia ovviamente in questa prosa ha raccontato un problema tra virgolette uh -huh. che uh -huh. tuttora esiste in Turchia e anche in... In diverse zone dell'Italia, dell ossia il cosiddetto sì. matrimonio combinato sì. e al di fuori di questo fatto lei ha raccontato anche del viaggio che deve affrontare la donna seguendo l'uomo, quindi sì. un pochettino tutto è deciso al suo nome, sì. e, è una cosa ancora diffusa, frequente in, in Turchia? E direi di sì, perché questo, come si dice, questo fatto non, non, non è che sta succedendo secoli fa. Io questa ragazza ho conosciuto un anno fa e il suo arrivo al massimo tre anni fa in Italia. Quindi particolarmente nella parte dell'Est, in Turchia è ancora molto diffuso questa tradizione, diciamo, che eh, la ragazza, la, la, il destino, diciamo, della ragazza viene deciso prima dal padre suo e poi. Dal, dalla famiglia di suo marito e alla fine quando arriva infatti quando si incontrano come si dice perché in racconto noi non vediamo che il nostro, il nostro protagonista si incontra con la sua fidanzata l'altra ragazza che ha sempre paura e si incontrano con il suo fidanzato, quando si abbracciano il fidanzato dice basta ormai andiamo e lì infatti il momento cruciale secondo me perché prima i padri decidono che loro si devono sposarsi con uno che non conoscono e devono fare questo viaggio che loro non sono neanche usciti dal loro viaggio per tutta la loro vita, con un falso passaporto, devono attraversare il paese per andare in un altro paese dove non conoscono né la lingua né la cultura e quando si incontra con questo uomo sconosciuto noi capiamo benissimo che l'altra ragazza non vuole andare. Vorrebbe soltanto rimanere con sua amica che vede forse con la sorella maggiore oppure forse anche come mamma perché hanno le differenze di età. E però volevo dimostrare anche che quando la ragazza dice a suo papà il papà dice, va bene, dopo 20, par, dopo 20 giorni stai partendo. E Lei, lui, lei dice, come vuoi, papà e, e soltanto questa sottomissione, diciamo, accetta così com'è. Non mette mai in discussione quello che viene detto, perché è stato fatto sempre così. Anche sua mamma è sposata così, anche le sue sorelle, anche le sue sorelle piccole, dopo di lei si sposerà così. Quindi questa frase per me è molto importante, come vuoi, papà e così va bene, come vuoi tu, dimmi tu, io lo farò E la stessa cosa e l'altra ragazza farà con il suo fidanzato perché in questo secondo noi non sappiamo la protagonista come si è messo con il suo fidanzato cosa hanno fatto quando si sono incontrati per la prima volta però questa piccola frase che dice lui a suo papà lei a suo papà, secondo me descrive molto bene i, come si dice, il concetto tradizionale diciamo quale sarebbe la prospettiva? Prova con questa prosa altri concorsi? Vuole continuare a assolutamente scrivere? Assolutamente sì, sì sì, assolutamente sì.